Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it e oggi parliamo di spifferi. Gli spifferi dalle finestre. Gli spifferi dalle finestre è uno dei principali motivi per il quale mi viene chiesta la sostituzione delle finestre degli anni 60, degli anni 70, anni 80 e ahimè anche anni 90. Anche se anni 90 una finestra dovrebbe essere già costruita con delle guarnizioni che non dovrebbero creare nessun tipo di problema di spiffer o perlomeno non un problema così grande da dover far cambiare le finestre diciamo che la causa è principalmente del nodo tra telaio e anta apribile dove mancano le guarnizioni soprattutto nelle finestre anni 60 70 80 non c'era proprio guarnizione il telaio e l'anta appoggiavano uno contro l'altro lì basta mezzo millimetro di aria, ma in realtà delle volte ce ne sono due passo degli spifferi che come dicono le signore fanno spostare le tende quindi sono le tette che si muovono da sole, non solo fantasmi, fantasma, ma lo spiffero della finestra. Poi gli altri spifferi che possono crearsi è se si ha nella tapparella volgibile, quindi dal cassonetto copre coprirullo, dal cassonetto possono passare degli spifferi dove c'è l'apertura del coperchio ancora più grande di quelli quell'intervante e telaio e poi nei casi più gravi l'attacco a muro, praticamente il telaio dove te il muro, lì c'è una fessura, anche lì degli spifferi passano, ma diciamo che tra la telaio ed anta è proprio il principale motivo. E quali sono gli effetti di questi spiffero prima di tutto è che se hai una poltrona una sedia lì vicino ti senti lo spiffero che ti arriva qui nel collo e ha un bel fastidio e quello è quello che lo noti come fastidio diciamo così eh, naturale l'altro fastidio lo vedi a fine mese quando ti arriva la bolletta della corrente elettrica o del gas a seconda di come stai riscaldando l'abitazione e il conto è astronomico. Quindi lo spiffero, diciamo che crea questi effetti non da poco. Lato positivo dello spiffero, qual è? Che la casa, spifferando, cambia l'aria continuamente. Quindi i tassi di umidità relativa rimangono a livelli accettabili e anche il tasso di ossigeno nell'aria è sempre ad un buon livello, quindi non avrai mai il problema di avere un'aria troppo ricca di CO2 che ti può creare mal di testa e sonnolenza. Però diciamo che eh, questo piccolo pregio è molto inferiore rispetto a tutti gli altri difetti. Quali sono le soluzioni allo spiffero? Una soluzione che spesso si pensa è fare il cappotto in realtà il cappotto serve a poco da questo punto di vista perché va solamente a isolare di più la parete. Isolando di più la parete aumenti praticamente la prestazione termica appunto del muro della parete ma lo spiffero rimane, quindi andare a isolare col cappotto senza risolvere il problema dello spiffero il conto astronomico della bolletta rimarrà pressoché uguale. Un'altra soluzione temporanea è il salsicciotto. Spesso viene usato sotto la fessura della porta, ma l'ho visto usare anche nel davanzale della finestra. Quei salsicciotti in panno colorati che vengono messi lì sul davanzale, oltre a essere molto brutti, fermano leggermente l'aria, quindi non ti arriva direttamente sul coppetto, ma il contatore gira alla stessa maniera. Quindi il, il disastro energetico che crei è lo stesso. La terza soluzione, che è la migliore, è quella di posare una nuova finestra e la cosa migliore sarebbe come hai visto negli altri video di smontare completamente la vecchia finestra e di montare una nuova una nuova la consiglio di permeabilità all'aria in classe 4 è la classe di tenuta massima ti consente di non di non far più fuoriuscire aria dalla tua casa e quando decidi di cambiare aria perché dovrai cambiarla perché altrimenti come diciamo prima il co2 diventa troppo elevato quindi mal di testa e sonorenza e la muffa va in tutte le parti della casa, dovrai aprire le finestre in maniera controllata oppure mettere un ricambio di aria forzata che si chiama ventilazione meccanica controllata con ricomporo di calore. Lo spiffero è sparito, il ristaglio energetico è fatto e la tua casa, se fai un bel lavoro, sarà anche più bella. Ciao e al prossimo video!